La chiesa innova con una gestione collegiale. Arciprete di Sondrio Don Bricola. Don Zubiani ad Ardenno. Don Cristian Bricola nasce nel 1972 ad Dugiate, centro di circa 5000 abitanti a metà strada fra Como e Varese 1972. Viene ordinato sacerdote il 14 giugno 1997 e destinato come vicario parrocchiale nella parrocchia di S. Due anni dopo è vicario nella parrocchia S. Stefano, fino Mornasco, resta sino al 2008. Dal 2008 è priore di San Bartolomeo in Como e parroco della comunità pastorale Beato Giovanni Battista Scalabrini. Se ne parla come di realtà molto popolosa e vivace, che comprende le parrocchie cittadine comasche di San Bartolomeo e San Rocco, contesto ampio e multiculturale. L'equipe in collegiata, Don Cristian Bricola arcipete di Sondrio e parroco della Beata Vergine del Rosario, Don Alessandro Di Pascale collaboratore a Sondrio collegiata e Beata Vergine del Rosario, Don Valerio Livio è nominato vicario a Sondrio collegiata e Beata Vergine del Rosario. Le altre destinazioni Monsignor Marco Zubiani parroco arciprete di Ardenno. Don Ilario Gaggini parroco Grosio. Nell'immagine il pensiero del vescovo espresso in occasione della comunicazione incolleggiata delle nuove nomine. Vi avete discusso in